Sono Laura Antichi, vi voglio uh, presentare Flashcard Machine per uh, creare, studiare e condividere Flash card. Vi dovete registrare al sito flashcardmachine.com, dopodiché uh, vi uh, uh, loggate e uh, andate in My Flashcards e uh, cliccate su New Flash Card set, potreste anche eh, voler creare un new folder, una nuova cartella dove mettere le um, eh, vostre eh, flashcard vado direttamente in un eh, flashcard set il titolo è un titolo prova EAS la de eh, description è eh, corso Anitel in questo caso il subject, la categoria, eh, mi dà da scegliere e io scelgo Education. Il livello, mh, cioè vado a scegliere il grado, mh, graduate per il momento, poi mi dice se voglio mh, salvare questo set nella Flashcard Library. È, um, è disabilitato come vedete di default e eh, lo lascio eh, tale quale. Vado in Advanced Sharing Option e eh, il, vedete che è disabilitato. Il, la condivisione eh, privata e la abilito e il, in questo caso perché è una prova. Poi il, potrei abilitare invece il collaborative editing, save set detail, questo salvo di uh, nuovo, vado in quick editor e comincio a creare le mie flashcard, la prima sarà EAS e la definizione sarà episodi. di apprendimento situati mi dà la possibilità di aggiungere un'immagine io ne avevo già messo una nella library um, e, quindi metto quella ad anadar la eh, potrei mettere fase preparatoria per la seconda card, dare una definizione di quello che si fa, scriverò problem setting La possibilità di aggiungere un'immagine. Posso eh, cercarne una tra eh, già le mie immagini uploadate. Per il momento trovo questa e metto questa. Poi aggiungo un'altra flashcard sarà fase operatoria. Quindi eh, l'attività è il learning by doing. Anche qui potrò aggiungere un'immagine, una flash card. Questa volta la vado a scegliere, New Image, la scelgo dal mio eh, browser e um, potrei um, scegliere come immagine questa tanto per prova faccio upload e quindi la mia terza card è creata ne aggiungo un'altra fase ristrutturativa e um, metterò Reflective Learning anche qui potrò aggiungere un'immagine scelgo New Image scelgo dal mio browser aggiungo questa immagine Apro, Upload, okay. posso aggiungere un'altra carta, Designed, qui scriverò fare esperienza, aggiungerò un'immagine, New image, scegli immagine e um, potrei mettere questa immagine, apri, upload, posso aggiungere un'altra card, Des designing. Posso fare analizzare, scrivere analizzare, applicare, applicare, aggiungo un'altra immagine, magari eh, scelgo una new image, scegli file, Vediamo questa, apri, upload, ok, vado ad un'altra flashcard, redesigned. E scriverò discutere pubblicare aggiungo un'immagine new image scegli file vabbè uh, metterò questa Apri, upload, ok, e quindi ho finito di fare il mio set di, eh, di card, faccio eh, save, ok, questo è il mio eh, set, qui era venuta una, Event exit. e uh, così ho uh, creato il mio set di carte avrei anche la possibilità di uh, comunque cancellarlo questo set ora vado a provare le mie card start session come vedete questa è la prima card che è as flip e mi dà eh, il retro della eh, della card vado alla seguente, fase preparatoria quello che c'è scritto dietro, il problem setting vado alla successiva, operatoria ok, e vedete il learning by doing vado alla quarta card, design flippo e mi da eccetera eccetera quindi questa era eh, praticamente la sono le mie eh, flash eh, card in uh, my set uh, trovo il, il mio gruppo di flash card clicco sopra e uh, posso uh, scegliere ho diverse opzioni di uh, uh, Iniziare una, eh, uno, una sessione di studio delle carte, play a game, review, rivederle, eh, stamparle ed esportarle. Allora eh, vado in Start Study eh, Session e eh, in, eh, mi chiede se voglio fare l'autoflip o no per il momento eh, no e come vedete mi ritrovo nella uh, situazione precedente di visualizzazione di tutte le flash ca uh, card in, che ho um, in uh, random e uh, che posso flippare okay. come ho fatto prima uh, chiudo e uh, uh, vado uh, Red uh, uh, uh, Turn to Manage Flash Card set. Posso ad esempio play a game, con il play uh, game mi uh, uh, domanda um, di uh, start a game, uh, vedete che ho il, mi dà come termine il uh, designing e ehm, nel designing sceglierò come designing analizzare e applicare come vedete è giusto, vado, mi dice che è corretto vado avanti, mi chiede che cos'è la fase uh, operatoria E uh, era learning by doing corretta, vado avanti mi chiede il design ed e, um, era fare esperienza, me lo dà come corretto. Vado avanti. Mi chiede la fase preparatoria ed era il um, problem um, uh, setting. Mi sembra di aver messo il problem setting. Sì, questa next, mi chiede la fase ristrutturativa e eh, metterò eh, Reflective Learning, giusto, corretto, Il, eh, e poi eh, mi, mi chiede Redesigned e eh, discutere pubblicare, next, giusto, e uh, poi mi chiede EAS, Episodi di apprendimento situati, e ehm, quindi anche questa è, eh, eh, questa è corretta, vedete, quindi come, come definizione è corretta. Buonasera.